In Vircadia ho realizzato un teleport utilizzando uno script andiamo a vedere adesso lo script in ConCreate. questo è il teleport vedete che eh, ho inserito il link allo script e nel user data ho messo l'indirizzo a cui voglio che il teleport mi eh, porti chiudo le due finestre e vediamo se funziona clicco sul quindi teleport e sono stata riportata alla posizione dove volevo essere arrivare questa uh, posizione la uh, trovo qui in uh, Navigate, Copy, Address to Clipboard Ed è quella che avevo inserito nel Teleporter che adesso vi faccio di nuovo vedere, Create, vado in Teleporter Qui, questa in User Data avevo quindi incollato la posizione che vi ho fatto vedere che ho copiato ciao